Ciao a tutti gli iscritti del canale di Stefano Maggi di YouTube e a tutti i fan della pagina dell'orto dio dallo sciamano Siamo qui con la nostra frutta di stagione perché anche in inverno, anche a novembre pure se i kiwi non si sono fatti che l'anno scorso si sono ghiacciati abbiamo i mandarini che ci regala il vicino che sembrano verdi ma sono dolcissimi ci sono i loti, i cachi, sia quelli normali sia i i mele, ci sono i melograni. In ogni stagione abbiamo frutta e verdura che possiamo piantare. E se volete piantare qualcosa all'orto vi consiglio le cipolle perché guardate le ho piantate a marzo-aprile scorso e sono ancora qui pronte le cipolle che non muoiono mai, scalogni, cipolle gialle, bianche, rosse. A noi che ci piace fare le paste, a noi che ci piace fare i soffritti, piantate tante cipolle ma andiamo a noi mi sono arrivate tutte le bollette insieme porca miseria mi ha preso un colpo ma per me tutte le bollette insieme sono due bollette l'acqua e la corrente perché ho queste due bollette acqua e corrente il resto vado a consumo in che senso? mo vi spiego allora l'acqua vabbè mi è arrivata la bolletta 30 euro eh, 10 euro al mese onesto eh, perché io tra l'altro pago solo l'acqua non pago la fogna perché qui non c'è la fogna Abbiamo fatto, ho dovuto fare tutto il lavoro a norma con la vasca Imof, la subirrigazione, quindi con la stessa acqua che arriva mi c'è anche riirrigo il mio stesso terreno e ho il pozzo, annaffio col pozzo, quindi un domani potrei addirittura staccarmi del tutto dall'acqua e non pagare più la bolletta, ma per adesso la uso poco, 10 euro al mese ci si può stare, dai la bolletta della corrente nonostante i pannelli è vero però oh, siamo, siamo in inverno Vabbè, adesso è, non siamo in inverno era la bolletta di settembre ottobre però eh, due case da mandare avanti lavatrici, condizionatori, pompe di calore e quant'altro ma soprattutto la mia macchina elettrica io per, per almeno un terzo di questi due mesi ho avuto la mia macchina elettrica quella era la mia benzina quindi 85 euro poco più di 40 euro al mese non è assolutamente niente ma perché io ho soltanto due bollette? Perché il resto, ad esempio il gas, io ne uso così poco perché ho la stufetta a legna per scaldarmi l'inverno. Quindi io cioè, ci dovrei avere la bolletta della legna, ma la legna non, non c'è, la bolletta si compra o si rimedia. Io me la rimedio quando serve e quindi ecco lì che non ho la bolletta della legna. Eh, quel poco gas che mi serve... Se, se, se non è che mi cucino sulla stufetta a legna mi potrei cucinare sulla piastra a induzione ancora non ce l'ho, ancora uso la stufetta a ancora uso la cucina a gas ma comunque uso due o tre bombole l'anno sono 30, 45, meno di 50 kg di gas l'anno perciò io li pago a consumo così come pago a consumo internet e il telefono Ecco, è aumentato tutto bisogna dire negli ultimi anni, però avrete notato che almeno internet e il telefono è diminuito, spendiamo meno di quanto spendevamo anni fa. Io pure ho questa tariffa molto gagliarda con co Veri, mi hanno offerto 200 giga, quindi io ho chiamate sms, illimit SMS illimitati, e poi questi 200 giga eh, li uso anche per il computer, quindi a casa non ho bisogno di linee telefoniche o di linee internet, altre bollette in meno risparmiate. E quindi alla fine, appunto, due bollette e tante cose da consumare. Un'altra cosa su cui potete risparmiare, a proposito della bolletta della corrente, perché tanti pagano magari pagano tutti i mesi Netflix a chi piace, ma quanti di voi pagano il canone Rai e magari manco se la guardano la TV, magari manco ce l'hanno la TV. Allora io so Quasi 20 anni che non ho la TV, che non ho l'antenna, basta che voi tutti dovete farlo tutti gli anni: mandate o una raccomandata pagando 5,16 euro, o se avete l'email PEC, mandate una PEC all'Agenzia delle Entrate a Torino e gli dite: Guardate, che io non ho il televisore. E in questo modo, eh, tutti i mesi, eh, per 10 mesi, vi levano 9 euro. Ogni mese da, dalla bolletta della corrente risparmiate 90 euro al mese. Ecco altri 90 allora. euro. 90 euro l'anno, ecco altri 90 euro l'anno di risparmi. Questo lo consiglio a tutti quelli che, come me, oramai, dato che c'è internet e c'è la TV on demand che tu puoi chiedere cosa guardare. Non ha senso la vecchia tecnologia della TV che aspetti e decidono loro cosa farti vedere. E ti fanno pure vedere la pubblicità. A noi, sta roba non ci piace. È inutile. Sono soldi buttati. Quindi non li paghiamo. Ehm, perciò tutto a consumo cercando di consumare il meno possibile perché eh, non solo per risparmiare per una questione ecologica perché, <clears throat> ad esempio, c'è cioè una guerra c'è una guerra con gli ucraini che sono attaccati dai russi e oltre che li stanno massacrando eh, stanno uccidendo un sacco di civili stanno attaccando proprio le linee elettriche quindi i poveri ucraini non hanno accesso alla corrente noi siamo così fortunati che la corrente ce l'abbiamo ce l'abbiamo per qualsiasi stupidaggine ci serve però è aumentato un po' il costo, quindi eh, usiamola con parsimonia, risparmiamola, risparmiamo tutte le risorse al massimo perché eh, viviamo in un mondo con risorse limitate e il risparmio forse potrebbe essere una delle chiavi di svolta per il futuro. Io vi saluto per non far diventare troppo lungo questo filmato e vi mando un grosso abbraccio dallo sciamano dell'Orto Dio. Ciao!